Papà, che cos'è un treno? Ci si può salire sopra? Porta tanti adulti e tanti bambini, è più grande di una casa? Come faccio a spiegarglielo quando i bambini mi chiedono Papà, che cos'è un treno? Il treno è soprattutto suono. Il rumble, il jungle, il roar, lo sferragliamento, il rombo. Il suono del treno... È il suono del progresso. Il treno è dove si creano i grandi eroi della storia delle classi lavoratrici. Train, train. avevo uomini di tutte le razze sballottati da ogni parte nel vagone merci stavamo di piedi o sdraiati buttati qua e là saremo stati 10 o 15 a cantare this train don't care no gamblers this train liar thieves and big shot ramblers this train This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Don't care nothing about the righteous and the holy. This train is bound for glory. This train. This train is solid black, oh, this train. This train is solid black, oh, this train.